Oh, giocatori playstation bentornati in questo nuovo gameplay davvero un gioco bellissimo qui come voto i do 10 sinceramente non mi piace filmare di più il gioco sapete di cosa sto parlando eh, viva la playstation 3 questo è come sempre il mio motto ed eccoci con questa nuova serie davvero bellissima io tanto tempo fa ci ho giocato è davvero molto bella continuiamo con minion rush è davvero un bellissimo gioco eh, Tratto dal film di Cattivissimo me Oppure come lo chiamano Molti o in inglesi The Pickball Me Vabbè comunque il film eh, non è che mi è piaciuto tanto Di più mi piace il gioco Di, di più cioè, è Sempre bello di giocarlo Anche se Un po' per piccoli sinceramente Eh per piccoli effetti Comunque Allora io direi di cominciare Allora Con la nostra prima corsa In cui ovviamente ci sarà il tutorial Va bene, iniziamo Scudo Minion Quando lo attivi ti protegge da un colpo Va bene Qua comincia la corsa Mi sa Finalmente si incomincia Allora Va bene Il dito serve per starci a destra e a sinistra, così saltiamo, così scivoliamo, va bene, cioè rotoliamo, ottimo. Wow! Wow, questa era la prima corsa, Alcune con qualcunoffi per raccogliere un sacco di banane, ok, va bene. Allora, è così si conclude la prima parte di gameplay. Siamo a livello 1 nel laboratorio eh, di gru. Allora, per ogni obiettivo che completi, ottieni un frutto. Eh, ottieni più che puoi. Allora, tocca per continuare, va bene, mm, va bene, ottimo. Hmm, vabbè, direi eh, di fare anche la nostra prima corsa Però stavolta senza dubbio Cioè, la nostra prima vera e propria corsa Vabbè, andiamo, dai Forza, dai Ricomincia Forza, forza, forza oh, Ottimo Va bene Ah, c'era l'obiettivo, sta cosa pure me la ricordo Va bene, ce la faremo, dai Lo facciamo subito Bummede Wow, questo gioco mi è sempre piaciuto un sacco Davvero, mi è sempre tantissimo Allora Direi di alzare un po' il volume Visto che il gioco mi sta più bello E raccolto tutta la frutta Vabbè, lasciamo in vuoto un Yeah Record livello 100. Record 200 Allora nessuna connessione è disponibile Se sicuro di dispositivo se è in internet va bene torniamo al laboratorio ammellata hai vinto wow che bellezza va bene allora io direi eh, questo video abbiamo concluso ci lasciamo al prossimo video spero che questa serie vi piaccia perché a me sta piacendo davvero un sacco eh, la porterò tantissimo sul canale eh, spero che vi piaccia eh, va bene allora io direi ci possiamo lasciare al prossimo video e, um, Un saluto a tutti da Matti Chris E ciao giocatori Playstation Viva la Playstation 3 Perché è davvero la console più bella secondo me